ero arrivata a Torino per rimanere soltanto 7 mesi e invece sono trascorsi 16 anni ma nonostante sia passato tanto tempo questa continua ad essere una storia di viaggi non di residenza la mia vita scorre infatti tra Torino e Roma la città in cui sono nata e cresciuta e il mio trolley è sempre pronto per un treno che mi faccia rincasare o qui o lì sì, le case sono due e perciò forse nemmeno una perché in fondo mi sento sradicata ovunque, anche quando sono tra le mura domestiche. Eppure questo sentimento di estraneità ha del buono. Mi rende capace di guardare con occhi sempre nuovi ciò che mi è familiare. Non mi fa dare nulla per scontato e anzi mi ricorda ogni giorno che la mia identità si nutre anche di diversità e spaesamenti. Forse non è un caso se sono diventata un'antropologa culturale. Un mestiere meraviglioso che svolgo in un settore particolare, quello dei patrimoni. Ed è proprio per lavorare in un museo che mi sono trasferita a Torino nel 2001. Ma all'inizio la città era più che altro il posto in cui dormivo, stando tutto il giorno fuori, a 30 km di distanza. Nel momento in cui la professione si è spostata in centro, anche il mio modo di viverla è cambiato. Posso dire di averla scoperta soltanto allora. In primi tempi la pianta romana, invece di aiutarmi nell'orientamento, mi ha spesso condotto fuori strada. Ogni angolo era uguale all'altro allora, e il cielo basso e tagliato dai palazzi nelle strette vie sembrava volermi nascondere l'orizzonte. Abituata a spazi più aperti e illuminati dall'azzurro infinito di Roma, Torino pareva volesse costringermi, togliermi il respiro, depistarmi. Ci è voluto un po' prima di accorgermi che in realtà quelle difficoltà mi stavano insegnando ad esercitare uno sguardo più meticoloso, a camminare in maniera meno superficiale e a riconoscere relazioni inaspettate con persone, luoghi, edifici. Se sono stata in qualche modo addomesticata, lo devo anche ai progetti di cui nel frattempo mi sono occupata e grazie ai quali ho attraversato Torino in lungo e in largo, ampliando sempre di più la mia visione e la conoscenza del territorio. Nel Parco del Valentino, ad esempio, mi ha guidato uno studio sulle esposizioni internazionali. Ricordo ancora lo stupore per le immagini d'epoca che raccontano l'incontro con altre culture e invitano a perdersi tra gli edifici di paglia e cemento sorti lungo le rive del Po. E che dire del giardino d'inverno della biblioteca civica Primo Levi. L'osi che non ti aspetti tra scaffali di libri. Una cornice di piante lussureggianti dove perfino il tempo affannato per l'allestimento di una mostra ad un certo punto mi è sembrato sospeso e pacato. Una delle ultime esplorazioni è stata la Galleria Umberto I, uno dei passaggi torinesi più affascinanti, l'ambito ma non intaccato dal ventre della città, il mercato di Porta Palazzo. Qui la rievocazione teatrale di fatti e aneddoti storici ha significato sfogliare pagine virtuali di antiche guide turistiche in un prodigioso incontro tra passato e presente, ma la rivelazione più sorprendente è stata la farmacia conservata all'interno dell'archivio storico della città di Torino. Uno scrigno di ampolle, pestelli, mortai, in cui mi sono invece imbattuta quando, per la prima volta nella mia vita, mi sono avvicinata all'omeopatia. In ognuno di questi luoghi ho lasciato un pezzo di me, e tutti allo stesso tempo mi appartengono, perché hanno scritto parte della mia storia. Il sentimento di diffidenza che avvertivo qualche anno fa ha lasciato finalmente spazio ad un legame di complicità con Torino. Il mio trolley è però sempre pronto, e oggi so che quando dovrò prepararlo per il viaggio di sola andata, per quanto potrò averlo riempito, ci sarà ancora posto per ciò che non ha misura, quel bagaglio di affezione che ormai abita in me.